2, 2 miliardi e 2 che sono, eh, è la cifra stanziata per progetti di costruzione di impianti a fonti rinnovabili per le comunità energetiche rinnovabili, ecco questa cifra che fino a un'ora fa era un importo per finanziamenti agevolati, quindi prestiti, prestiti, adesso il ministro Pichetto Frattin dice potranno essere concessi a fondo perduto, cioè regalati. Fondo perduto significa regalati, quindi significa che io ti do 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 euro assolutamente regalati a seconda di quello che il tuo progetto eh, ritengo meritevole appunto di aiuto. Quindi è chiaramente una bellissima notizia credo che miglior regalo di Natale non ci possa essere, a patto che, a patto che eh, venga confermata e venga effettivamente messa nero su bianco, perché questa agenzia eh, dice che potranno essere concessi a fondo perduto, lo dice il Ministro, quindi dovrebbe essere assolutamente così. Non penso che esca con una notizia che poi, che poi smentisca. E, ma a patto comunque che adesso i decreti attuativi per l'utilizzo per poter costruire grandi comunità energetiche vengano fatti, vengano scritti senza impedimenti o ingiustizie particolari. Quindi mantenendo l'attuale schema incentivante senza appunto stravolgerlo, perché chiaramente deve essere un uh, progetto che ha un rientro in termini finanziari abbastanza veloce in maniera da incentivare la messa a terra appunto di tanti impianti e fonti rinnovabili per, perché se vogliamo chiudere gas, carbone, petrolio e nucleare dobbiamo naturalmente mettere a terra, mettere, costruire tanti impianti e fonti rinnovabili. Quindi mi fa molto piacere che una misura che è totalmente 5 stelle perché ricordiamolo gli emendamenti in Europa hanno la firma di Dario Tamburrano, parlamentare eurodeputato del Movimento 5 Stelle e poi qui in Italia eh, diciamo che il sottoscritto è quello che ha scritto l'emendamento eh, all'articolo 42 bis del 1000 prologhe sul quale ribadisco l'importanza che chiunque voglia costruire comunità energetiche grandi, intanto può già assolutamente costruire quelle piccole, lo ricordo per la millesima volta, è assolutamente fattibile costruire quelle piccole e io lo vedo anche, chiaramente non indispensabile, ma estremamente utile per fare esperienza e per potersi presentare, vuoi ai cittadini, vuoi ad altre imprese, vuoi a... A chiunque con un esempio di una comunità già fatta e che sta in piedi e che è conveniente e anche appunto per fare esperienza prima di, prima di fare quelle grandi grandi per le quali appunto eh, chiaramente la, la complessità eh, aumenterà quindi gran bella notizia uno strumento totalmente 5 stelle che ha che sta rivoluzionando il mondo dell'energia perché permette a livello di consumatori di fare quello che prima lo poteva essere fatto solo da imprese perché questa è la grande rivoluzione della comunità energetica che si fa un qualcosa che prima era delegato e ehm, circoscritto solo alle imprese ma lo si fa mantenendo i diritti dei consumatori mantenendo tutti i diritti dei consumatori, tra cui l'assenza di sovrastrutture fiscali, di un trattamento fiscale e burocratico molto pesante, come è invece per le imprese. Quindi questa è la grande eh, rivoluzione. Ci si può mettere assieme, però si mantiene lo status di consumatori, quindi senza tutte le complicazioni e le spese e il trattamento fiscale delle imprese delle imprese, ovviamente con l'aggiunta del fatto che per vent'anni ho un incentivo nella costruzione appunto degli impianti a fonte rinnovabili. Quindi, gran bella notizia, però ribadisco, fate anche quelle piccole e quindi, e quindi metto anche l'altra schermata, perché quelle piccole, soprattutto nel momento in cui c'è un ente pubblico, tra i membri hanno oltre all'incentivo ventennale anche, hanno anche questi fondi pubblici già già attivi. Questi sono fondi che sono già attivi e che vedete in uh, a lato eh, li trovate appunto nel mio sito portavocegirotto.it, c'è cioè la sezione comunità energetiche con tutte le spiegazioni e la videoanimazione che vi può servire soprattutto per le assemblee condominiali ma in qualsiasi altra circostanza in cui eh, il pubblico diciamo così, parta da zero ma ribadisco in ogni qualvolta in cui tra i membri c'è anche un ente pubblico ecco che può utilizzare questi fondi che sono già attivi e che si cumulano con l'incentivo ventennale Ovviamente, eh, ribadiamo, questi 2, ,2 miliardi e 2 che adesso sembra proprio che diventino da finanziamento agevolato, diventino a fondo perduto, quindi regalo. Ripeto, regalo. Ricordo è scritto, ha risaputo da, da, da un anno e mezzo il PNRR lo, aveva, lo, lo ha scritto in maniera precisa. Sono circoscritti geograficamente, quindi non sono per tutti l'italia in maniera omogenea ma sono dedicati esclusivamente a qualunque tipologia di comunità energetica che però abbia sede, sede all'interno di un comune eh, sotto i 5.000 abitanti quindi ribadisco qualsiasi comunità energetica non è che deve essere per forza di cose sviluppata dall'ente pubblico comune No, può essere, una, può essere una comunità condominiale, può essere in zona artigianale, in zona agricola, con imprese, con libri professionisti, insomma può non esserci anche l'ente pubblico, l'importante è che deve essere in quei comuni appunto, che, hanno, che rispondono al criterio di avere meno di 5.000 abitanti, questo perché naturalmente si è voluto incentivare ancora di più le zone. Diciamo così, poco, poco popolose, poco popolate e normalmente quelle anche meno infrastrutturate dal punto di vista energetico. Quindi, gran bella notizia. Eh, o ancora più orgoglioso di aver fatto parte e di continuare a far parte di questa operazione, perché eh, stiamo monitorando con enorme attenzione adesso quello che farà il ministro. Pichetto Fratin, eh, a cui devo comunque dar atto di essersi mosso eh, velocemente e continueremo, continueremo tutti quanti a spingerlo perché chiaramente non c'è solo il Movimento 5 Stelle ma gli economisti, gli ambientalisti, eh, gli, le imprese, tutti vogliono eh, che venga emanato questo decreto per poter fare le grandi comunità energetiche, adesso tutti quanti dovremo vigilare affinché in questo decreto non ci siano brutte sorprese che blocchino l'ingranaggio o peggio, o comunque insomma, ugualmente dannosamente eh, lo rendano non, non conveniente. Quindi questo è l'impegno di tutti, naturalmente è l'impegno del Movimento 5 Stelle e io come coordinatore del Comitato Transizione Ecologica, seguendo l'energia, chiaramente... Eh, mi aspetto collaborazione da parte di tutti, vediamo di fare sinergia, vediamo di premere tutti quanti eh, e ugualmente il ministro Pichetto e l'attuale governo in maniera che esca al più presto questa norma che è inutile ricordarlo ma facciamolo, eh, è l'unica che può far calare i costi dell'energia in maniera strutturale in maniera strutturale il price cap per carità vedremo che cosa otterrà, diciamo che ci sono forti dubbi soprattutto per il fatto che non si applica a tutte le trans transazioni cosiddette over the counter, cioè che non passano per la borsa ufficiale ma passano su circuiti paralleli e sono la maggior parte, e sono la maggior parte quindi c'è il serissimo rischio che eh, si spostino ancora di più su queste Chiamiamo le piattaforme non ufficiali e quindi il price cap non, non sia efficace comunque eh, il tentativo andava fatto eh, è stato fatto mm, non, non sono particolarmente ottimista ovviamente se mi sbaglio sarò ben contento di essermi sbagliato ma io riporto eh, diciamo le, le, le opinioni di molti esperti eh, nel settore dell'energia e quindi eh, la, la, vediamo cosa succederà ma la cosa è sicura è che se vogliamo uscire in maniera definitiva dalla dipendenza dalle fonti fossili dobbiamo passare alle fonti rinnovabili quindi eh, ne approfitto per farvi gli auguri intanto di eh, buona vigilia di Natale buon Natale e, mh, chi non conoscesse ancora le comunità energetiche voi che mi seguite penso che mi sarete ormai annoiati trovate nel, nel mio sito tutte le informazioni, credo che sia una buona cosa durante queste feste che ne parliate e le facciate conoscere a chi ancora non le conosce, perché sono una grande cosa per, tutta, per, tutti noi, per tutti noi. Quindi grazie a tutti e ancora buone feste, ci rivediamo appena sarà necessario. Grazie a tutti, vediamo se riesco adesso a chiudere il collegamento, perché c'è 5.000 finestre aperte, eccoci qua. Arrivederci a tutti.